Benvenuti in questo nuovissimo video Io sono Seba SebaCH Ovvero Seba Channel, Ho cambiato nome da un po' E oggi mi presento Mi presento a voi dopo due anni Vendi canale Partendo nel 2018 Con dei primissimi video Vi ringrazio in due mesi Per un video che ha fatto più di 2000 visualizzazioni Davvero vi ringrazio molto E niente ragazzuoli, Oggi sono qui perché Pensavo di presentarmi a voi visto che non mi sono mai presentato a voi, al mio pubblico, il, il mio obiettivo è appunto quello di diventare influencer, di diventare famoso, e mi piacerebbe davvero molto, e, però vado a me, c'è adesso il sono da tutti. Io mi chiamo Sebastiano Marchi, ho 19 anni, stanno a me, 20. Um, sto facendo una scuola di mediomaker uh, social media marketing tutto questo ambito qui e um, appunto io abito vicino al Milano non vi dico ovviamente dove precisamente ho oh, um, vi faccio un piccolo spoiler ho oh, un shop online e poi ci sarà uh, ufficialmente l'apertura che poi vi dirò anche il giorno e quando e ovviamente trovate tutti i link in descrizione completamente anche con lo shop poi vi farò vedere una presentazione un trailer dello shop e niente questo qui appunto è un piccolo trailer di presentarmi eh, io ehm, edito con Filmora Filmapix eh, faccio le copertine con Adobe Photoshop 2021 e Appunto, questa qui è il mio salotto di casa. La mia postazione di là ovviamente ho per il momento ho un portatile, ehm, abbastanza potente. Poi vi farò un video della postazione. Probabilmente lo farò oggi o domani. E appunto diciamo che scusatemi, se sono un po' in imbarazzo perché è la prima volta che faccio un video così eh, senza computer, senza niente. E ehm, Per cui Mi piacerebbe molto che voi mi sostenete In questo progetto, in questo canale Su tutti i miei social Ovviamente seguitemi, vi lascio il link qui sotto in descrizione Sebastiano Baric Trattino Basso su Instagram Sulla piattaforma viola FN Trattino Basso Sebo Ovviamente i link qui sotto in descrizione E ovviamente Compreso quello anche dello shop online Che vi dicevo qualche minuto fa E niente ragazzuoli io vi lascio a un prossimo video che probabilmente sarà dalla postazione che vi farò, che vi oggi è tutto un piccolo spoiler. Probabilmente anche dello shop adesso vediamo. E niente ragazzi, mi dispiace per questo. Eh, perché era un, diciamo, un po'. di imbarazzo. E niente ragazzoni, grazie a tutti. Bella raya.